Vi presento brevemente, sono Irene Galletti, sono, faccio parte del Movimento 5 Stelle sono consigliere territoriale per l'ex eh, circoscrizione numero 3. La nostra realtà eh, locale eh, chiaramente risente molto di quelle che sono le politiche nazionali, regionali e poi solo successivamente locali. E, la gestione, uno dei problemi principali del mio CTP ma della città di Pisa in particolare e Andrea Romanelli, proprietario del dell'hotel che ci ospita ne sa qualcosa, è la sicurezza e non molti sanno che, la, che la gestione, tutto ciò che riguarda la gestione dei campi ROM e dei ROM a Pisa è credo quasi interamente è, di pertinenza delle società della salute che appunto prima abbiamo ricordato Sempre Elisabetta Zucchera ha nominato appunto la scarsa trasparenza di quel, del, del bilancio e il riferimento a quelle che sono le loro attività. Bene, dal punto di vista della gestione dei campi ROM e di tutto ciò che concerne i ROM, c'è una sola voce nel bilancio e che riguarda un po' più di 346.000 euro. Si tratta di una grossa somma. La scorsa sera, quando ho chiesto all'assessore come veniva impiegata questa somma, vista la situazione attuale, e dei rom a Pisa che premetto sono diminuiti rispetto a alcuni anni fa che erano 1200 adesso sono 800 ma che insistono tutti in una medesima area e questo già la dice lunga su quello che riguarda l'organizzazione del, eh, diciamo, della distribuzione delle, delle persone stesse ecco eh, mi ha detto che quei 346.000 e sono stati tutti impiegati per la scolarizzazione non meglio identificata quindi i cittadini devono sapere che quando si ritrovano insediamenti abusivi, perché non sono campi rom, quelli che sono a Pisa sono tutti insediamenti abusivi tranne uno, quando si ritrovano situazioni di degrado di queste persone, perché per quanto ci siano dei rigurgiti di eh, intolleranza verso queste persone, sempre di persone si sta parlando, ecco, noi non ci appaiamo a Lega o altre forze politiche che eh, con vero populismo Ehm, da uno spago a questi mal di pancia delle persone nei confronti di altre persone alla fine e noi anzi facciamo una netta divisione tra ciò che è la delinquenza e quella va al di là che sia delinquenza Roma o delinquenza locale e le, la necessità e quindi l'assistenza sociale minima che va erogata perché ci sono delle regole precise che ci vengono impartite anche dall'Unione Europea oltre che dalla Nazione il grosso problema è che finora non si è voluta fare questa scissione tra ciò che è la delinquenza, la criminalità quindi da reprimere e ciò che è l'assistenza da dare. La scorsa sera c'erano anche dei Rom tra noi alla riunione e ci hanno detto noi vorremmo essere integrati, non è colpa nostra se siamo nati Rom, però c'è e vediamo risentimento, vediamo odio spesso da parte nostra, da parte della popolazione. Noi gli abbiamo parlato e gli abbiamo detto il problema non sono le persone stesse, è l'immagine che si è creata su di voi grazie a, come diceva Dodi, un buonismo o una tolleranza che non ha ragione di essere, perché non è il buonismo che aiuterà queste persone, non è la tolleranza a to tu che li aiuterà, è semplicemente il dividere eh, il buono dal cattivo e agire su queste due parti in maniera diversa voglio che, che le, per le persone sappiano che l'impiego dei fondi della società della salute del problema ROM è fatto molto male, purtroppo. Appunto, la, la cifra è questa, mi riferisco al 2013, tutta usata per la scolarizzazione che non c'è stata. Al capo della bigattiera dicono che non hanno mai visto un assistente sociale. Questi soldi vengono dati a delle cooperative senza appalto, quindi vengono dati in maniera diretta e vengono utilizzati non si sa bene in che modo appunto perché l'opacità del bilancio è una delle caratteristiche principali quindi il messaggio che volevo dare mh, da cittadina e da consigliera riguardo le società della salute è che prima di tutto mi congratulo tantissimo con l'amministrazione di Livorno piano che... Che... se lo dico piano per i pisane come me. ma in albanese quindi diciamo che lei sta in mezzo a noi via. praticamente in mezzo a noi e, e ha fatto quello che dovrebbe essere fatto da tempo, cioè questo, quello che chiamano il carrozzone delle società della salute deve essere chiuso perché è soltanto un ente, una sovrastruttura in più che non ha, un non ha una finalità perché quelli che sono gli scopi, le funzioni della società della salute possono essere tranquillamente ripartite tra ASL e assessorato, come sicuramente penso che farà INA, che quindi non significa che i progetti verranno abbandonati, verranno ripresi tutti con meno dispendio di soldi, perché queste centinaia di milioni di euro potranno essere ripartite veramente laddove c'è bisogno e soprattutto a Livorno avranno adesso una trasparenza. Ecco, è quella che chiediamo anche noi a Pisa, perché se si arrivano a delle situazioni di intolleranza e di degrado, uno dei fattori è anche questo, ci sono delle risorse, altre non vengono chieste utilizzate, quelle che ci sono vengono utilizzate male, sperperate, non sappiamo nemmeno come. Come Movimento 5 Stelle di Pisa ci impegneremo a capire come sono stati direzionati questi fondi, in ogni caso per noi diciamo, la stella polare resta quello che hanno fatto loro, abolire le società della salute e ripartire in maniera ottimale questi fondi, ce ne saranno benefici anche per i cittadini perché da una maggiore integrazione, delle persone che si vogliono integrare e da una ripressione delle altre, ne venerà anche una maggiore sicurezza. Quindi qui si vede come delle volte la sicurezza, il tenore di vita e l'assistenza sociale possono essere collegati insieme. Alla fine è tutto collegato. Si tratta semplicemente di questi collegamenti di capire dove andare a agire. E per questo faccio l'imbucca a Lupaina e a tutta la giunta comunale per il loro lavoro. Grazie. A